63 sta a 15 come 12 sta a x Applichiamo proprietà fondamentale Il prodotto dei medi, cioè 15 per 12 Deve essere uguale al prodotto degli estremi, cioè 63 per x Per trovare la x devo invertire questa operazione. utilizzo le freccette x per 63 deve essere uguale a 15 per 12 sotto nella freccia inversa metto l'operazione inversa, che è la divisione, diviso 63, x uguale 15 per 12 fratto 63, semplifico il 63 col 12, divido per 3, 21, 4, semplifico il 15 col 21 e divido per 3, 7 e 5. 5 per 4 fa 20 fratto 7. 5 sta di x come 18 sta a 2. Per risolvere questa proporzione applico la proprietà fondamentale. Il prodotto dei medi, cioè x per 18, deve essere uguale al prodotto degli estremi, cioè 5 per 2. Per trovare la x in questa equazione, devo invertire l'operazione accanto alla x, cioè la moltiplicazione. Per semplicità, utilizzo le freccette x per 18 è uguale a 5 per 2 nella freccia inversa metterò la divisione, diviso 18 x uguale 5 per 2 fratto 18 semplifico il 2 col 18, qua fa 1, qua fa 9 e risulta 5 noni 12 sta a 9 come x sta a 6 per risolvere questa proporzione applichiamo la proprietà fondamentale il prodotto dei medi, cioè 9 per x deve essere uguale al prodotto degli estremi, cioè 12 per 6 per trovare la x basta invertire l'operazione accanto ad essa cioè per 9 deve diventare diviso 9 x sarà uguale a 12 per 6 fratto 9 semplifico il 9 col 6 diviso 3 qui viene 2 e qui viene 3 semplifico il 3 col 12, qui viene 4 e qui 1 4 per 2, 8 fratto 1 non si scrive